Sì Presidente, ovviamente il voto del gruppo Capitolino che rappresento, del gruppo del Movimento 5 Stelle, sarà favorevole a questo provvedimento, uh, spiace, ripeto, onestamente uh, ho ascoltato gli interventi dei colleghi, alcune osservazioni le posso anche uh, diciamo così, accettare, non, magari non condividere in pieno ma accettare, parliamo di numeri, quindi... Alcuni dati sono oggettivi, poi non serve solamente acquistare gli autobus o assumere autisti, ovviamente questo mix va anche eh, guidato e, e, e gestito bene, eh, però dei passi avanti concreti nella gestione di Atac sono stati, sono stati fatti, insomma, tant'è che poi in alcuni interventi ho ascoltato delle divagazioni su altre aziende partecipate, però su Atac è stato fatto un lavoro sicuramente importante, un lavoro che è stato coraggioso perché in pochi eh, ci credevano, forse qualcuno sperava che andasse male e invece devo dire si è dimostrato che eh, alcuni obiettivi, alcuni risultati ai quali abbiamo eh, aspirato poi piano piano sono stati, sono stati eh, raggiunti. Parliamo di, con questo provvedimento, 328 autobus che cominceranno a circolare per le nostre strade nelle prossime settimane, quindi un numero cospicuo che sicuramente aiuterà a migliorare eh, il servizio. Ripeto, quanto detto anche nella discussione generale, parlo sia da amministratore della città che da utente del trasporto pubblico, consapevoli che siamo ancora lontani dal servizio ideale, però quello che è importante, Presidente, è che chiaramente c'è una strada tracciata, definita e che si sta seguendo eh, questa strada, molte volte anche nella vita. Non è, tanto, non è che i risultati positivi o le vittorie si raggiungono subito, ma quello che è importante è avere una strada e un, un percorso ben chiaro. Beh, su, su Atac e sul trasporto pubblico ovviamente eh, ce l'abbiamo. Grazie.